piaccia play, premi like, ci stanno le tigre online clicca e condividi uomo che non basta mai ma massimi, Maximi che sta a capo di tutto il branco qui non basta il rango alto se a giocare non ti scaltro e ombre matalo matalo camperon dietro la frutta devi iscriverti al canale Maximi su Youtube se si vedi di più forza fallo pure tu perché con le ti di ma stare sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un video tutorial eh, su alcuni aspetti interessanti di Sharp Factory. Come sappiamo Sharp Factory è un editor per video di PS4 e ci dà la possibilità di editare i nostri video. Fino a qualche tempo fa Sharp Factory mancava di alcune particolarità, di alcune funzioni insomma. E, e quindi, magari alcuni non lo usavano, però, Sharp Factory alla fine è un diciamo, editor abbastanza comodo per chi ha una buona connessione, un 100 mega, un 50 mega che sia, e si possono caricare molto velocemente i video eh, in rete e a proposito di questo vi volevo elencare alcune nuove opzioni che sono state diciamo rilasciate in Sharp Factory quale l'importazione di file ragazzi ebbene sì Sharp Factory è arrivato a darci la possibilità di importare i, i file video di importare la musica come già c'era in precedenza e di importare immagini allora se noi andiamo in importa video, ragazzi e quando andremo in importavideo, come state vedendo, dovremo avere i nostri file da importare caricati su una penna USB e in questa penna USB dovrà esserci una cartella Sharp Factory e con un'altra sottocartella video. E la stessa cosa dovrà essere fatta eh, sia per i video, cioè sia che per le immagini che per la musica. A questo punto, ragazzi, io inserisco una pennetta USB e vi faccio vedere che cosa può importare Sharp Factory. A questo punto, ragazzi, vi dirà, eh, come nel mio caso, che io ho un file che non è supportato. Comunque, per eh, maggiori informazioni. E avete la, il manuale dell'utente per sapere quali file possono essere importati e quali no allora io qui ragazzi ho la mia intro ho la mia intro che eh, posso importarla tranquillamente essendo stata creata magari che ne so su pc o con un altro programma la posso importare tranquillamente, la vado a selezionare e con il quadrato la importo in Sharp Factory Stessa cosa ragazzi possiamo farla per importare le nostre immagini, magari vogliamo importare delle scritte che noi abbiamo fatto e che usiamo spesso, con Sharp Factory possiamo farlo oppure delle immagini GIF, eh, insomma non GIF scusate ragazzi, ping, delle immagini ping che hanno delle trasparenze, noi possiamo importare tutto quello che vogliamo come in questo caso io andrò per esempio ad importare delle miniature delle immagini g ping delle scritte che sono state usate su pc e che comunque magari voi potrete usare frequentemente e andiamo a importare tutto ciò che vogliamo possiamo importare di tutto ovviamente a patto che eh, i file importati rispecchino il, il canone che mh, richiede Shar Factory ovviamente. Quindi andiamo a vedere. Io adesso sto importando diciamo un po' tutto. Un attimino ragazzi. E eh, una volta selezionato il tutto, non avevo selezionato il tutto, schiacciate il tasto quadrato e questi file verranno importati nella galleria multimediale di Sharp Factory. Una volta fatto ciò, possiamo passare alla creazione del video ovviamente io adesso non ho musica però ce l'ho già importata e ovviamente eh, possiamo creare anche delle gif animate con Sharp Factory possiamo crearle dalla nostra galleria e creare una gif animata per chi non sa che cos'è eh, andate un attimino su internet e vedete a questo punto ragazzi eh, passiamo al progetto come, come sapete tutti, Shark Factory prima non dava la possibilità di eh, usare delle cose che noi volevamo e invece ora abbiamo questa possibilità. Vediamo, per esempio, io voglio mettere la mia intro per prima e poi voglio mettere, che so, un video, un video qualunque. Mettiamo questo video e questa intro. Andiamo a creare il progetto e avremo la nostra intro, ragazzi abbiamo la nostra intro che magari ci siamo fatti su pc e possiamo importare tranquillamente su share factory andiamo a stoppare ovviamente tutti sapranno come si edita con share factory ci sono le varie funzionalità eh, schiacciate il quadrato e avete, e avete tutte queste opzioni il pan e lo zoom in pratica che serve io adesso vi faccio una carrellata veloce di a che cosa servono le varie opzioni ci fermiamo qui per esempio abbiamo il pan e lo zoom che eh, regolandolo regoliamo la nostra immagine dove vogliamo e come vogliamo farla insomma a seconda di quello che vogliamo inquadrare in questo momento mettete io voglio inquadrare semplicemente il mio personaggio inquadro semplicemente il mio personaggio senza mettere il radar alcune persone nel, nei loro video mettono come si dice, delle cose del tipo subscrive al canale oppure mettono i loro collegamenti e adesso andiamo a vedere come, come fare noi abbiamo importato eh, delle cose che andiamo a ritrovare qui in immagini importate ragazzi come state vedendo qui abbiamo tutto quello che abbiamo importato finora e quindi andiamo ovviamente a scegliere quello che vogliamo scegliere e a importare tutto quello che noi vogliamo importare quindi andremo a mettere che so eh, magari ci abbiamo scaricato una ping di facebook cosa che a me non mi ha importato a quanto vedo eh, abbiamo scaricato una ping di facebook eh, prendiamo e mettiamo una ping di facebook per dire ragazzi eh, vogliamo mettere questo lo prendiamo lo andiamo a posizionare aspettate che sono andato su opacità lo andiamo a posizionare lo mettiamo qui dove vogliamo un attimino ragazzi lo mettiamo dove vogliamo e lo possiamo stringere o allargare come vogliamo in maniera tale che eh, successivamente su youtube andremo a mettere un collegamento e chi cliccherà qui come c'è scritto clicker youtube ci dà la possibilità di poter mettere un collegamento al nostro canale chiunque cliccherà qui su questo punto all'inizio del video verrà riportato sul nostro canale o sulla pagina principale del canale e automaticamente avremo un qualcosa di nostro poi eh, non so, vogliamo mettere un qualcos'altro magari una nostra immagine o magari non so per dire andiamo a vedere che cosa possiamo mettere magari se abbiamo fatto un glitch dei soldi vogliamo mettere Michael che è qui con la mazzetta del, del dollaro in mano prendiamo e mettiamo Michael con la mazzetta del dollaro in mano ingrandiamo il nostro video e abbiamo eh, Michael in immagine ping e lo mettiamo come vogliamo ragazzi eh, magari abbiamo dei collegamenti a... non so... Eh, vogliamo far sapere ai nostri amici che abbiamo facebook o che abbiamo qualcos'altro e allora prendiamo e mettiamo per esempio eh, twitch mettiamo il nostro logo giusto per far capire che siamo anche su twitch e andiamo a metterlo qui andiamo a metterlo qui lo lasceremo qui e automaticamente eh, chi guarderà il video saprà che abbiamo anche Twitch quindi a questo punto eh, ragazzi io direi che Sharp Factory è migliorato parecchio rispetto a quello che era prima vogliamo farci lasciare un like ragazzi nessun problema magari ci interessa mettere l'iconina del like prendiamo e mettiamo l'iconina del like senza nessun problema è abbastanza semplice da usare ragazzi non serve una grande maestria e quando comunque andremo a vedere il nostro video avremo tutte quante le nostre diciamo cose tutte le nostre cose avremo il like, avremo Michael che sta qui, che sta con la mazzetta di soldi e tutto il resto e per far per esempio, non so, terminare in fretta questo queste cose qui perché giustamente magari non vogliamo che rimangano per tutto il video basterà spezzare la clip e questo che noi abbiamo appena visto rimarrà per una breve eh, e poi eh, andrà avanti stiamo facendo un glitch dei soldi vogliamo mettere delle scritte particolari nessun problema ragazzi basterà fare sempre la solita procedura aggiungi overlight sappiamo che questo qui è un glitch dei soldi andiamo a trasformare l'overlight andiamo magari ad ingrandire e avremo la nostra scritta queste ragazzi sono scritte che comunque ho fatto io eh, con il pc per fare delle miniature e le ho riportate le ho riportate su Sharp Factory in maniera tale che eh, potessi fare questa sorta di video tutorial suppongo che alcuni di voi sapranno già tutta questa cosa come vedete qui compare la scrittina Money Glitch e andiamo avanti con... Eh, con questa cosa insomma dopodiché non so volete fare qualcos'altro eh, siete liberi di poter fare tutto quello che volete di mettere magari a metà video scritte essendo un money glitch per esempio eh, vogliamo mettere un'immagine di soldi che cadono mettiamo un'immagine di soldi che cadono ragazzi prendiamo e facciamo qualcosa del genere andiamo ad allargare l'immagine e abbiamo questa, questo risultato quindi ci troveremo a, ad avere una cosa del genere e poi questi dollari diciamo che eh, rimangono in trasparenza fino a quando volete voi avrete il video, avrete tutto quello che volete e avrete la trasparenza ragazzi per avere la trasparenza mi raccomando ricordate sempre di, di fare mh, comunque di avere delle immagini ping png.png PNG, ragazzi e avrete la trasparenza di quello che volete scusate ragazzi ma un attimo mi sono impiccato e Sharp Factory ci dà anche la possibilità di poter aggiungere una seconda traccia non so se alcuni di voi lo sapevano eh, però c'è anche la possibilità di poter aggiungere una seconda traccia a parte quella audio possiamo aggiungere una seconda traccia video quindi andiamo a, ad aggiungere una seconda traccia video e andiamo a mettere cazzone so ragazzi mettiamo la nostra intro la mettiamo qui e, e ci rimarrà eh, nell'angolino in alto a destra o a sinistra in base come la vogliamo andiamo in impostazioni den, qui possiamo mettere l'ombra che sarebbe quella adesso vi faccio vedere che è meglio andiamo a mettere l'ombra e andiamo a mettere, non so, un colore mettiamo un arancione tanto per farvi capire e andiamo a cambiare il layout il layout, ragazzi, il layout, come cazzo farà a voi serve per spostare nei vari punti dello schermo la, lo schermino come state vedendo eh, potete anche metterlo così e avrete un risultato comunque eh, diciamo in alto avete una schermata e poi ne avrete un'altra potete anche cambiare il fondale del layout mentre che ci sono le due immagini oppure potete fare questo tipo di, di layout che adesso vi vado a far vedere avete questo tipo di layout o di layout come cazzo volete voi e, e qui ragazzi avremo lo schermo che si sposterà leggermente la prima parte dello schermo e in alto che parte, parte comunque, adesso partirà l'altro video. Comunque, partirà la intro che noi abbiamo voluto mettere. Questi sono passaggi abbastanza semplici, però, ragazzi, ricordate che se fate un discorso di aggiungere una traccia 2, come ho appena fatto io, dopo non avrete più la possibilità di poter aggiungere una traccia audio se mettete un un'immagine un come avete appena visto eh, non avrete più la possibilità di mettere tracce audio adesso vi faccio vedere eh, mi dà solamente modifica traccia 2 quindi vado ad aggiungere traccia 2 e come state vedendo non mi dà più la possibilità se io invece vado in un altro punto dove lo, lo schermo, diciamo dove la traccia 2 non è presente in questo caso mi darà la possibilità di mettere audio o video per ovviare a questa cosa, che cosa dovete fare ragazzi? potete tranquillamente editare il video se avete bisogno di farlo in due schermate e dopo registrare nuovamente il comment sul video è abbastanza semplice, eh, secondo me sono cose abbastanza utili per quanto riguarda Sharp Factory in culo a tutti quelli che dicono che Sharp Factory è da ragazzini anche perché questo qui Sharp Factory è una cosa abbastanza eh, pratica e utile da usare perché magari alcuni non hanno il PC o alcuni non hanno voglia di andare sul PC e fare l'editing, ma preferiscono farlo sul PS4, possono tranquillamente fare quello che vogliono sul PS4. Poi una volta fatto tutto, eh, andate a mettere il ehm, non so, che so, una musica. Ah, qui abbiamo Merry Christmas insomma andate a mettere per esempio una musica e vi troverete il vostro video non vi faccio ascoltare più di 30 secondi della canzone perché altrimenti mi scatta il copyright con questa canzone comunque sia avreste il vostro effetto ragazzi allora eh, per quanto riguarda le altre funzionalità ragazzi no, spezza musica, taglia musica, cancella musica c'è cioè il fa fade out e fade in che sarebbe mh, per alzare ed abbassare il tono della musica in sfumata quando finisce il video eh, poi ci sono altre funzionalità di, di Chef Factory eh, allora se premete X vi compare un tipo di menu se premete quadrato vi comparirà un altro tipo di menu però comunque sia tutti quanti i menu sono abbastanza intuitivi sono abbastanza rapidi da capire eh, le cose più importanti sono quelle che vi ho fatto vedere qui c'è la funzione cambia tempo che voi potete cambiare il tempo per 2, per 4, per 8 metterlo fluido, metterlo a scatti eh, avete la possibilità di spezzare la clip di tagliare la clip di spostare la clip cancellare la clip e poi anche di clonarla perché non potete copiarla, magari se volete la stessa grip in più punti, la potete clonare, potete abbassare il volume della grip e tutto il resto. Eh, potete, come ho già detto, modificare l'overlight e tutto quello che si può modificare. Potete addirittura aggiungere filtri come come ce ne sono parecchi insomma dei filtri, delle transizioni questi ragazzi erano dei filtri adesso andremo ad aggiungere un filtro giusto per farvi vedere andremo ad aggiungere questo filtro che ovviamente anche questo dovete spezzare quando eh, volete che finisca questo filtro è chiaro, perché altrimenti vi comparirà per tutto il video quindi io ho spezzato la clip e il filtro è andato via ragazzi allora eh, altra cosa che volevo farvi vedere eh, diciamo che in linea di massima funziona come un comune editor quindi è abbastanza intuitivo come vi ho detto eh, aggiungi layout, aggiungi overlight aggiungi aggiungi transizione ragazzi non ce la fa mettere quindi andiamo qui vediamo se ci fa aggiungere la transizione e qui possiamo aggiungere le nostre transizioni transizioni che basterà schiacciare R2 per poter vedere queste sono le, le più comuni che alcuni usano poi ci sono le dissolvenze le varie dissolvenze che passeranno da così per dire a così e vi, vi toglierà la scritta vi toglierà tutto insomma ragazzi è abbastanza semplice da usare ho voluto portarvi questo video eh, perché a mio avviso eh, Sharp Factory è un prodotto abbastanza buono che comunque sta in fase di sviluppo e penso che meriti veramente anche perché ehm, ci permette di editare i video in HD ragazzi di una buona qualità, anzi buonissima qualità dal momento che andiamo a caricarli su YouTube rimangono di una buona qualità e per questo io lo ritengo un, un editor abbastanza buono da, da non invidiare nulla a nessuno insomma a mio avviso detto questo ragazzi spero che questo piccolo video inform informativo vi sia piaciuto spero che vi sia utile a quelli che editano con Sharp Factory e vi lascio un saluto a tutti quanti e al prossimo video ciao a tutti